è un, problema un saluto, un saluto, un saluto. Sì. un saluto a tutti i ragazzi di Patrizia Official Mi di conosce arrivato. incredibile Ragazzi, una cosa ti chiedo, fate sempre sesso, guarda porco Dio, stanno tutti impazziti. E sei una delle prime persone che lo fa, eh. Auguri. Buon cioè. coraggio perché non c'è niente di male, un messaggio, un messaggio. Cioè.